Oggi parliamo di ciò che è successo nella riunione FOMC e quindi di quello che succederà probabilmente al dollaro Quindi che cos'è esattamente la FOMC? si tratta di un ramo della fed che si riunisce in modo ricorrente per prendere delle decisioni sulle politiche monetarie circa gli stati uniti e quello che è successo nell'ultima riunione è molto importante perché praticamente si è aperto alla possibilità di alzare i tassi di interesse prima del previsto. E per tassi di interesse intendiamo i tassi di interesse sui fondi federali e quindi banalmente stiamo parlando proprio dei tassi di interesse di cui abbiamo già parlato molto spesso su questo canale e infatti ti consiglio di andare a vedere anche gli altri video che abbiamo realizzato sui tassi di interesse perché sono un tema molto importante da comprendere per interpretare l'andamento delle valute. E perché la FOMC avrebbe deciso di anticipare la, il rialzo dei tassi di interesse o meglio di aprire la possibilità di alzare i tassi di interesse prima del previsto l'ha deciso in virtù della situazione economica in virtù dell'inflazione e in virtù del mercato del lavoro quindi se avete visto anche gli altri video saprete sicuramente il motivo per cui solitamente le banche centrali alzano i tassi di interesse e solitamente i tassi di interesse vengono alzati quando l'economia va bene e quindi si cerca di contenere il rialzo perché perché se dovesse esserci troppo rialzo dell'economia quindi un'economia che va troppo bene si rischerebbe poi di avere degli altri degli altri tipi di problemi come per esempio un'inflazione troppo alta ecco e alzare i tassi di interesse sicuramente è una di quelle misure che limitano l'inflazione ma non è tutto infatti dalla riunione sarebbe anche emerso che la Fed sarebbe pronta a ridurre il proprio bilancio e per ridurre il proprio bilancio significa che ridurrà il numero di asset presenti nel, nel proprio bilancio appunto e questa è un'altra misura ulteriore sempre restrittiva come il rialzo dei tassi di interesse che eh, può essere adottata proprio in virtù dell'economia che sta, si sta riprendendo e quindi bisogna ritrovare il giusto equilibrio tra assets detenuti dalla banca centrale, tassi di interesse e appunto la situazione economica. Perché? Perché in un periodo di crisi ci sta che una banca centrale applichi quello che di fatto si chiama il quantitative easing e acquisti dei titoli per sostenere l'economia e quindi di fatto prendendo delle misure espansive come anche l'abbassamento dei tassi di interesse e in periodi di crisi solitamente si hanno degli abbassamenti dei tassi di interesse. Quindi queste misure restrittive della Fed ci lasciano intuire o meglio non, non le hanno ancora fatte nel senso questa apertura a future misure restrittive perché la, la riduzione degli assets presenti nel bilancio della Fed dovrebbe avvenire subito dopo l'aver alzato i tassi di interesse e il primo rialzo dei tassi di interesse potrebbe avvenire a marzo ma poi staremo a vedere ovviamente quello che succederà. Ma anche solo questa apertura comunque lascia intendere che di fatto la Fed sia ottimista circa la situazione economica attuale. Attuale. ora sicuramente ti starei chiedendo quanto è realmente alta la probabilità che la fed faccia davvero queste misure quindi che davvero alzi i tassi di interesse prima del previsto e che davvero riduca il valore di fatto del, del proprio bilancio quindi che riduca il numero di assets presenti nel proprio bilancio ecco allora le probabilità secondo me nel senso sono ovviamente elevate perché l'hanno dichiarato però c'è anche da dire che c'è in corso ovviamente la pandemia quindi il covid e abbiamo in corso anche la, la nuova variante quindi la variante omicron che sta prendendo sempre più piede sempre più spazio che io stesso ho beccato quindi insomma quello che voglio dire è che bisognerà vedere quello che succederà perché se dovessimo essere di nuovo costretti a delle chiusure che siano qui in Europa che siano in America comunque in generale ecco che è possibile che con delle chiusure l'economia abbia di nuovo dei contraccontri colpi e con dei contraccolpi è possibile che invece la Fed debba poi fare dei passi indietro e quindi magari posticipare invece rispetto a marzo e rialzo i tassi di interesse e magari non ridurre il proprio bilancio perché potrebbe essere che l'economia avrà ancora bisogno di, di essere sostenuta invece se riusciremo tramite le vaccinazioni tramite nuovi medicinali eccetera eccetera a contenere il covid eventuali nuove varianti eh, compresa quella attuale che sta circolando maggiormente ecco che se riusciremo a fare questo allora invece è molto più probabile che la fed faccia davvero ciò che adesso ci ha anticipato Ora arriviamo invece alla parte forse più interessante per molti di noi, quindi quali sono le implicazioni sul valore poi della, della valuta, quindi del dollaro. Quindi, quali sono le implicazioni, più banalmente nel Forex. Allora, se dovesse esserci un rialzo dei tassi di interesse per il dollaro quindi da parte della fed è facile che il dollaro si rinforzerà quindi è probabile che nei vari cambi valutari ci troveremo nei prossimi mesi magari nel prossimo biennio, per esempio un dollaro più più forte rispetto a quello che è successo fino ad adesso perché perché al rialzo dei tassi di interesse è ovvio che tendenzialmente si avrà un apprezzamento della valuta quindi in questo caso del dollaro di conseguenza vi, vi invito a monitorare ovviamente la situazione anche se vi terremo aggiornati ma in ogni caso ti, ti consiglio di monitorare la situazione perché perché sarà in grado capendo come si muovono i tassi di interesse delle varie banche centrali in questo caso della fed sarà in grado di interpretare meglio i trend sia di breve periodo nel senso che magari si crea della volatilità strana nei giorni in cui ci sono le riunioni della FOMC oppure che i giorni in cui ci sono i cambi di tassi di interesse eccetera ecco quindi sia in quel caso ma sarai soprattutto in grado di interpretare poi i trend anche di medio e di lungo periodo infatti se una banca centrale cambia i tassi di interesse oggi non è che vediamo i risultati domani al di là della volatilità che spesso si crea in queste circostanze magari in una giornata però questo non ci interessa non ci deve interessare quello che ci deve interessare è quello che succede poi nei mesi successivi infatti se una banca centrale modifica i tassi di interesse oggi probabilmente gli effetti li vedremo magari nel corso del, dell'anno successivo per esempio quindi massima massima attenzione su questi aspetti ora voglio chiudere il video facendoti una domanda cioè secondo te cosa accadrà la fed sarà costretta a mantenere tassi di interesse allo stato attuale e a non ridurre il proprio bilancio da situazioni negative a livello economico per esempio dovute a una nuova diffusione del covid oppure invece la fed manterrà ciò che ha annunciato adesso e davvero nei prossimi mesi effettuerà degli, delle riduzioni tassi di interesse e magari addirittura una riduzione del proprio bilancio fammelo sapere nei commenti che sono molto curioso di sapere cosa ne pensi e con questo è tutto ci vediamo al prossimo video ti chiederei di lasciare un like se il video ti è piaciuto e di iscriverti ovviamente al canale grazie ancora ciao a tutti